Da -da -sì. Lo so che mi avete sentito. in modo stranissimo. Ma qua siamo super super paurosi. Siamo, abbiamo tanta paura perché non potete capire cosa c'è qua dentro. Qua ci sono cose strane. Tipo, guardate, questo è un gioco molto particolare, ok? È un gioco molto. Che non, non si vede niente. Peraltro. Cosa devo fare qua? Ho preso delle munizioni, avete visto? Praticamente in questo gioco vengono spawnati, diciamo, dei tunnel a caso. Peraltro dove non si vede assolutamente un cipperocce per e per e Infatti se voi vedete qualcosa uh, Io spero che voi vediate qualcosa Io lo spero con tutto il mio cuore Lo spero dal, dal cuore divino Però vedete qua la luce sta aumentando Quindi vedete che pian piano la luce aumenta Io spero di non aver attivato tipo la cosa qua Perché sennò poi dopo è terribile Però ora sono una bellissima signorina E avete sentito? Avete sentito? Lo so che... Vi è, è piaciuta la mia performance da signorina? Anche a me è piaciuta molto. Lo so, lo so. An a me piace molto essere... <ride> Cosa sto dicendo, ragazzi? Mi sto... sto... È che ho un pochino di paura. Non so se la state avvertendo. Perché qua praticamente sono dei tunnel, no? E qua in questi tunnel possono spawnare zombie. Possono spawnare cose. Ed è tutto quanto fatto a caso. Infatti, tipo, questa porta qua non è... Non ci dovrebbe essere E l'obiettivo finale è tipo fare qualcosa Nella stanza tipo centrale Non ho capito bene cosa devo fare Però praticamente dobbiamo raggiungere una stanza in... Chi è questo signore? Porca puzzordino Porca puzzordino Muori schifoso Attenzione ragazzi Devo stare super a te Avete visto? L'ho steccato <ride> Adesso muori Ah stupido <ride> Bene Ok, sono contento perché... Eh, eh, guardate là, die, là davanti, c'è un signor robot Cosa sta, starà facendo quel signor robot, non lo so Ma come si fa ad andare, tipo, a scavare, tipo, no? Tipo, se io adesso voglio aprire questa porta... No, mi stavano sparando, no nope. Assolutamente no, assolutamente no Cosa devo fare? Ragazzi, non sto capendo niente Poi comunque questa musica mi sta mettendo molta ansia, cioè Non so se la state sentendo, ovviamente state... Sì, però dai, scusa, è tutto buio, no, no <ride> Ah, state vedendo, vero? State vedendo, sì che state vedendo. È tutto incandescente, è tutto cosa sto dicendo. Allora, dobbiamo cercare di, di stare tranquilli perché non si devono permettere sti tizi, sapete. Allora... Allora, adesso Duny si arrabbia. Prima di tutto chiudiamo questa musica. Prima di tutto. Secondo... Io sono completamente offeso con queste persone. Inchinatevi di fronte a me, o oh creature, oppure battite le pene degli inferi. <ride> Scusatemi è presa leggermente l'onnipotenza adesso ritorno in me però fatto sta che io non so come ritornare dietro davanti tipo avete capito no, non so come. eh cosa volevano perché vogliono uccidermi no no no mi sono cagato addosso raga mi sono cagato <ride> letteralmente non so se avete visto ma è stata brutta la. perché mi è spawnato proprio davanti non è che ho spento qualcosa per sbaglio tipo ma Sto registrare Sì ok perfetto No perché Sinceramente me lo stavo chiedendo Proprio proprio proprio eh Ok da questa parte si deve andare Perfetto Ho ritrovato la via L'importante è ritrovarla Cosa sta facendo sto qua? Sta facendo l'importante è ritrovare la via Perché cosa fa? Ma come mi picchia? Ma è stupido Questi sono giochi brutti Tipo avete presente le recensioni dei giochi brutti? Eh è proprio così Uguali identiche Come Cosa devo fare? Devo forse aprire questo coso eh? Devo far così? Devo picchiare tanto al muro? System checking Mm, non capisco cosa devo fare, mannaggia loro. Vediamo. Io sto facendo questa prova perché voglio vedere un attimo. Se ah, la ma c'è la flash! Ma ditemelo subito, razza di ignoranti scurregioni! Ma io veramente non so, cioè non me lo dicono. Oh! Ma non c'è. Non è vero che c'è la flash. È una, una gran bugia. Come osano dirmi bugia? Ma se io premo. Ma sapete perché? For perché forse questo si prende, ragazzi. Si prende proprio in giro Cioè nel senso Se avete capito no? Si prende Ah c'è pure l'inventario Addirittura Porca puccio Arto schifoso Scurreggione cagona Quindi se io premo i Ho l'inventario Avete visto? Wow Allora devo prendere assolutamente la, la torcia Perché voi se no non vedete niente giustamente Quindi questa cosa non la sapevo 50 dollari A quanto pare se ci sono i dollari Praticamente, io posso comprare cose quindi adesso cerchiamo di capire bene come andare avanti e cercare di uccidere tutti questi alieni schifosi che si permettono di intromettersi nella vita privata delle persone. Come osano, queste scurregioni Cagoni che non sono altro. Attenzione, dobbiamo trovare. State sentendo queste voci? Dobbiamo trovare tipo il pannello di controllo nel settore rosso. Siamo nel settore rosso, mi sa perché tu qua è tutto rosso. Vedete, qua ci sono gli zombie che sono scurregioni. Come al solito Ma per, poi perché noi siamo tipo dentro Questo potrebbe essere ragazzi tipo una sorta di bunker Dopo una sorta di apocalisse zombie Avete mai visto The Walking Dead? Perché io non l'ho visto Stavo parlando come se l'avessi visto ma no, no, non ho visto tutte le stagioni Anzi proprio ho visto solo i primi episodi Perché poi avevo paura Non riuscivo proprio a guardarlo Però qua potrei, ecco Vedete se ci sono queste munizioni Vuol dire che ci sono oh, Ho trovato una pistola Uss Come faccio ad usarlo? Oh ragazzi eh sì lo so lo so Qua diventa bello Guardate guardate ma morite Come faccio a ricaricare No devo, devo ricaricare dai per forza Devo capire come ricaricare Allora se io vado qua su options Poi dopo control e eh, vado un attimo a vedere uh, reload. R ma se io infatti premo R Non va perché non va Non ha senso questa Ah perché forse devo pre tenere premuto così Vediamo muori No non va Forse proprio perché non, non sono le, le cose giuste Forse devo trovare altre munizioni Può essere Tutto può essere in questo gioco Non, non è che magari è buggato No Quando mai i giochi indie Quando mai sono buggati i giochi indie Beh certo che manco i giochi AAA, Però non è che siano così Sì però non si vede un cappero cecco C'è ce per ecce. Scusami Dai che non si vede niente Ragazzi io capisco che voi siete impazienti di capire che cosa sta succedendo Ma io qua su, mi sto cagando addosso Ca Caghiamoci tutti addosso no? <ride> Appassionatamente è importante tutto ciò. Perché almeno se lo facciamo tutti, non è imbarazzante per uno o per l'altro. Ma che caspita! Ma come si permette? Ma come, come osi? Io devo, devo, devo chiamare? No, Non funziona. E eh, allora vai a, cioè, senso, vai a quel paese, no? Se io voglio rompere questa porta, perché non la posso rompere? Voglio rompere la porta. Se è possibile, mi fai rompere la porta. Altrimenti, Duni si arrabbia. Sto, sto continuando a rompere la porta. E eh. io ve lo sto dicendo. Non la smetto finché non si apre. Apriti, Sesamo. Allora forse devo usare le maniere forti <susurra> Perfetto non ha funzionato mm, Non funziona Forse perché si è spaventata pure la porta Si è cagata addosso sicuramente Però ragazzi secondo me Voi anche voi qua Secondo me a, a, a, a, a, Sì comunque so parlare io no? Sono molto bravo a parlare Certo caspita Faccio questo, questa cosa da un anno E devo dire che a parlare sono diventato proprio bravo io E soprattutto perché prima ho fatto una pausa lunghissima Che, vabbè, so che a voi piacciono le pause Certo che è però anche ritornare indietro Porca puzzata Allora io non faccio mai video da soli, devo ritornare un attimo nell'allenamento no, di fare i video da soli perché insomma non sono molto pigliato, all'inizio tanto tempo fa ero molto più pigliato a fare i video lunghi perché No, nel senso fa, li facevo molto da solo, soprattutto in estate dato che non c'era mai nessuno però anche perché poi tutti quanti erano al mare tipo non lo so a trovare la crush in realtà nessuno ha mai trovato la vera crush perché sono tutti dei loser di quei miei amici <ride> no dai scherzo poveri, poveri amici però come faccio ad aprire? Po pronto? Posso aprire, per favore? Posso aprire? Yuhuu! Dai, sono bloccato! Non ho capito come, cosa devo fare! Allora, se io, se io prendo la pistola adesso... E, e, e magari spara... Sì. Ah, vedete, sta ricaricando! Avete visto? Ehi. È esploso! Però non, non ha fatto niente, perché? Come si permette? Ma non funziona, ma Pronto! Cosa devo fare? Devo sparare ma cosa? Oh mio dio questo gioco fa schifo Allora ragazzi Facciamo così Se voi volete Io riporto questo gioco e cerco di capirci qualcosa Però Però non lo so Cioè non so se voi piace oppure no so, Sicuramente non piace Perché secondo me A questo punto de del video Secondo me non c'è più nessuno Io ve lo sto dicendo Guardate che brutto Mamma mia ma non ti vergogno di essere così brutto Cioè nel senso capisco che magari Non lo so ma poi io sono Your Name 520 Ma cos'è? Vabbè comunque non lo so ragazzi Io sono completamente sconvolto da questo gioco Io sto cercando di capirci qualcosa ma non ci sto capendo assolutamente niente Sono completamente sconvolto da ciò che sta succedendo E da ciò che non sta succedendo anche perché qua è tutto buio E voi vedete tutto, tutto verde, buio Non so che caspiterina state vedendo Cioè veramente qua io sto cercando di capire bene qualcosa Ma non sto capendo nemmeno io niente ma Ragazzi veramente vi chiedo perdono assolutamente Perché nel caso adesso io vi chiedo... Vi chiedo assolutamente scusa con la mia voce da signorina, vi chiedo assolutamente scusa a te mia tesoria, cioè io come non capisco. <ride> Avete sentito, no? C'era la signorina che stava parlando Cioè, io sono completamente scioccato da me stesso Perché sto ho scelto un gioco di, di schifo Perché non è possibile Deve essere un gioco horror Allora, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto questo gioco Se siete arrivati fino a questo punto del video Perché secondo me non è arrivato nessuno E a questo punto, forza, uccidetemi Forza, tutti insieme Sì, vai, forza Fate schifo Vi odio E dovete andare a quel paese Tutti quanti Perché io non voglio più parlare con la gente inutile come voi Che vuole farmi fuori con uh, tutti quanti insieme, peraltro Tutti quanti Insieme erano lì così. Blum, blum, blum, blum, blum, blum. E infatti, adesso io sono completamente nervosito Nessuno più altro si deve permettere mai di fare una cosa di questo tipo. Bene, ora detto questo, lasciate like, ricordatevi e poi soprattutto. Uh, iscrive eh, sì, Iscrivetevi chiaramente e poi dopo lasciate like Non so se ve l'ho già detto E poi soprattutto scrivetemi nei commenti Se vi piace questo gioco Mettete un emoji tipo di uno zombie Che c'è sicuramente Spero non lo so Altrimenti mettete un emoji la vostra preferita E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi